ciao a tutti oggi vediamo delle lenti si tratta di lenti da aggiungere sopra gli occhiali qualsiasi tipo di occhiali per vedere ingrandito e avere le mani libere abbiamo la possibilità di scegliere fra diversi ingrandimenti sono composte da due pezzi una montatura e la vera e propria lente si inserisce adesso vediamo come questa è la montatura si inserisce la lente prima da una parte e poi dall'altra si sente proprio un tac e la lente è pronta questo ad esempio è un 2 per. questo è un 2,5 abbiamo l'1,5 il, il 2 per il 2,5 e il 3 a seconda dell'ingrandimento che utilizziamo avremo una distanza focale diversa più forte e quindi maggiori sono gli ingrandimenti della lente e minore è la distanza di messa a fuoco ecco qua sono 2,5 e qui abbiamo tutti e quattro i diversi ingrandimenti a disposizione Vediamo come si inserisce sugli occhiali, semplicemente aprendo la mollettina ed inserendola nella parte centrale della montatura degli occhiali. È inclinabile. Il vantaggio principale è quello di avere una lente e quindi vedere ingrandito l'oggetto che si vuole guardare e avere le mani libere quindi poter lavorare cucire ricamare piuttosto che fare lavori di modellismo togliersi una spina manicure pedicure tutte le volte che occorre avere le mani libere per poter lavorare e vedere ingrandito in questo caso vediamo degli oggetti molto piccoli, qui c'è un minerale e vediamo la distanza più o meno che si riesce a ottenere, adesso cerco di farvi vedere qual è l'ingrandimento, è un po' difficile attraverso la telecamera guardare nella lente comunque riesce a vedere la differenza rispetto alla visione normale. Ecco, vediamo i cristalli di questo minerale ingranditi. Qui c'è questo animaletto elefantino in vetro soffiato e vediamo che riusciamo a vedere bene i particolari, grazie alla lente. Se dovessimo lavorare, avremmo la possibilità di avere le mani libere. ancora i cristalli di questo minerale l'ingrandimento come abbiamo visto è stampato sulla parte posteriore del, della montatura rivediamo come si inserisce semplicemente aprendo la molletta e inserendolo sulla montatura degli occhiali si può eh, inclinare e posizionare come si preferisce È molto utile perché è una montatura leggera ma nello stesso tempo resistente che non dà nessun fastidio e ci permette di fare tanti lavori vedendo ingrandito. Questo ad esempio è un due ingrandimenti, due per. Ecco le quattro possibilità. Qui vediamo il 3, il 2 e poi abbiamo il 2,5 e l'1,5. Sono eh, delle lenti eh, in resina, come dicevo, quindi molto leggere, ma eh, una resina veramente eh, di alta qualità. Se vi interessano queste lenti o molte altre potete trovarle sul nostro sito elettronicadidattica.com Se volete vedere altri video continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Vi aspettiamo a presto. Ciao a tutti!